Silvia Toffanin torna con Verissimo, chi è il primo ospite?. Verissimo, quando ritorna il programma di Silvia Toffanin chi è il primo ospite?. Silvia Toffanin torna in tv il prossimo sabato 16 settembre con il suo talk Verissimo, e la prima ospite che sarà intervistata dalla moglie di Pier Silvio Berlusconi sarà Megan Montaner. L'attrice, meglio conosciuta con il nome di Pepa, è stata la protagonista della prima stagione della telenovela di Canale 5 Il Segreto, e già più volte ha sceso le scale del salotto della Toffanin. Tuttavia, come riportato anche dal sito Davide Maggio, questa volta l'intervista sarà sicuramente inedita, l'attrice infatti si mostrerà per la prima volta alle telecamere di Verissimo dopo essere diventata mamma del piccolo Kyle, nato dalla relazione con il biologo alimentare Gorka. Megan aveva annunciato di essere incinta durante gli ultimi mesi del 2016, mostrandosi sui social in tenere posizioni mentre insieme al compagno accarezzava il pancino che via via aumentava sempre di più di grandezza. Infine, il lieto evento era accaduto durante il mese di aprile, e Pepa si era mostrata felice ed entusiasta sul suo profilo Instagram insieme alla splendida creatura. L'attrice della telenovela spagnola racconterà quindi sicuramente graziosi aneddoti riguardo la sua vita privata e microfoni di Verissimo, rispondendo anche alla domanda che molti suoi fan si stanno attualmente facendo, tornerà mai a recitare all'interno della sop di Canale 5. Silvia Toffanin, chi è l'ospite della prima puntata di Verissimo?. Pepa risponderà quindi a tale incognito sabato 16 settembre, quando tornerà in onda Verissimo, il programma di Silvia Toffanin. Megan Montaner sarà quindi il primo ospite intervistato della nuova edizione del Talk di Video News, che da alcuni anni a questa parte dedica ampio spazio agli attori del segreto. Durante la stagione passata infatti, tutti i personaggi principali del dramma spagnolo hanno varcato la soglia della trasmissione, entusiasmando i fan in studio e a casa. Silvia ha trascorso l'intera estate insieme al compagno e ai figli nella riservatezza più assoluta, evitando le telecamere e godendosi gli affetti senza alimentare nessun pettegolezzo. La Toffanin tornerà comunque in onda a partire da sabato 6 settembre e questa volta dovrà scontrarsi contro il programma concorrente Sabato Italiano su Rai 1, condotto da Eleonora Daniele. Verissimo ha sempre trionfato negli ascolti sia quando andava in onda nella stessa fascia oraria parliamone sabato di Paola Perego, sia quando quest'ultimo era stato cancellato a causa di una forte contestazione sui social, la Toffanin riuscirà anche questa volta a vincere nella dura lotta dell'Auditel.